Salve! Oggi vi faccio vedere come decorare facilmente una torta con quello che si ha in casa o quasi. Con una preparazione ho fatto una bella torta al cioccolato, l'ho lasciata raffreddare e l'ho messa in un piatto piano. Prendiamo un foglio, va bene anche riciclato. lo pieghiamo in due e facciamo un bel cuore vi assicuro che è veramente facile anche quelli che non sanno disegnare ci possono arrivare un po' più piccolo andiamo a tagliare questa parte qua e questa qua attenzione, non tagliamo fino alla piega ci fermiamo un pochino prima Il nostro cuore è pronto e delle dimensioni giuste, un piattino per recuperare i pezzi in più, un coltello appuntito per tagliare la torta e soprattutto non scordatevi che siete voi comodi e non la torta. adesso andiamo a scavare un pochino queste parti qua faccio un segno sul coltello con una matita così sono sicura di non togliere troppa torta Ho dei lamponi e ho preparato delle fragole con zucchero di canna e eh, limone. E adesso vi faccio vedere come fare la glassa reale, che è molto semplice. È una glassa bianca lucida preparata con albume d'uovo. Se non abbiamo l'uovo possiamo utilizzare l'acqua. La ce n'è circa eh, 20 grammi, più o meno mezzo uovo. Del succo di limone, mezzo cucchiaino. Poi andremo ad aggiungere circa eh, 125 g eh, di zucchero a velo che può essere anche aromatizzato con la vaniglia o colorato come esempio con la cannella o con del caffè importante l'uovo deve essere a temperatura ambiente quindi uscitelo dal frigo circa due ore prima Adesso montiamo l'albume e il succo di limone col frustino elettrico. Appena inizia la schiuma andiamo ad aggiungere il nostro zucchero a velo. Adesso prendiamo un sacchettino di quelli che servono per mettere gli alimenti in freezer. Prendiamo la nostra mano, mettiamo la punta del sacchettino così. Giriamo la parte arte del sacchetto così. Andiamo a riempirla con la nostra glassa evitando di metterne ovunque. La nostra glassa deve essere bella consistente, un bel composto, denso e consistente. Questa preparazione ha il vantaggio che a contatto con l'aria si asciuga, si secca e soprattutto resta dove la mettete. La spingiamo bene bene in fondo nell'angolino eccola qua e facciamo un bel nodo in alto. Taglio il mio sacchettino, mi metto comoda comoda e cerco di fare un disegno. Con lo stuzzi faccio un effetto pizzo. E una volta che abbiamo finito di fare le nostre decorazioni, possiamo conservare la nostra glassa in frigo. E adesso passiamo alla degustazione! Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto a ah, prestissimo! Ciao!